Ma siamo tutti potenzialmente magici oppure solo alcuni? Ora, uno vuole rispondere rapidamente, dice no, tutti, senza, senza dubbio. Poi qualcuno sviluppa delle tecniche, qualcuno diventa consapevole, qualcuno si ricorda, qualcuno invece rimane con questa magia dormiente tutta la vita. C'è però una, un aspetto parecchio più interessante sotto questa domanda, cioè... Non è che o oh, siamo magici <ride> e quindi facciamo gli stregoni, facciamo le magie, facciamo piccoli atti di consapevolezza durante la giornata, oppure niente. Siamo come quelli di Harry Potter, no? I, i babbani che non hanno niente di magico e, e neanche lo vedono il mondo magico. C'è quello che gli passa con la macchina volante sopra la città, boh, sarà un pallone meteorologico e non vedono tutta una parte di mondo. E In realtà, per noi esseri umani, la parte di mondo magico c'è, sempre e comunque. Il fatto è che non ci rendiamo conto consapevolmente che esiste, ma quella si affaccia continuamente in tutte le nostre giornate. Come? Con i poteri al contrario, praticamente. Cioè, tutte quelle cose di cui non prendo consapevolezza, nella parte magica, nella parte invisibile relativa alla mia vita, si ripresentano costantemente nelle mie giornate, nei miei pensieri, nelle persone che incontro, nelle occasioni che vivo, nei problemi, neg negli imprevisti, nelle sorprese belle, si ripresentano continuamente ad ogni piezo spinto, in tutte le mie giornate. Perché dico il potere al contrario? Perché quello che non ho voglia di vedere dal suo punto di vista magico, ovvero nel suo linguaggio dell'anima, perché magico non vuol dire con la bacchetta magica tipo appunto Harry Potter oggi ce l'ho ancora Harry Potter ma mh, magico significa la parte che parla all'anima che parla alla parte di me che non pensa ma che sente non al mio corpo fisico fatto di materia e di pensieri ma al mio corpo animico che è fatto invece di sentimento, di sentire, di sogno. Ha una frequenza differente, vive in una frequenza differente. Funziona con meccanismi, con equilibri, con sistemi completamente diversi dal pensiero e dall'azione nella materia fatta di causa e di effetto, no? Vive in un tempo che non è lineare dal prima al dopo, vive in un tempo circolare. Allora tutto quello che io vado a incontrare dentro di me a livello magico è che per non educazione, per partito preso, per paura, per qualsiasi motivazione, io decido di ignorare. Possono essere i miei talenti, può essere la necessità di cambiare compagno, può essere un malessere fisico... Può essere una gran bella potenzialità che faccio finta di non sfruttare, può essere tante cose. Quello che mi si muove dentro e che mi dice a livello di anima, cioè di sentimento, di sentire, di sogno, Elisa, ti sto parlando, guarda, qui c'è una cosa interessante, guarda, occupati di questo aspetto, integra al sentimento, anche la consapevolezza prima del corpo e poi anche del pensiero se ci riesci prova a mettere assieme questi due mondi su questo tema mi parla una volta e mi parla due e nel frattempo nella vita emerge in continuazione e questi sono i poteri al contrario perché quello che cerco di non vedere di non far realizzare continuamente continuamente emerge in tante forme che magari sono collegate, collaterali a quel che non voglio vedere magari non faccio neanche direttamente il ponte a dire ah mi sta parlando di quella cosa che non voglio vedere, Il più delle volte sono mh, parti non gestibili che la vita ci presenta e dico ma perché proprio a me? ma perché proprio io? ecco allora quelli sono i materiali con cui la magia quando non è consapevole ci parla siamo tutti magici sì. La magia la usiamo tutti? Sì. Continuamente, perché abbiamo tutti un'anima. Tutti esseri umani, intendo. Continuamente. Non esistono i babbani di Harry Potter, esistono i magici che provano con consapevolezza a entrare in contatto con la propria parte magica, magica e i magici che fanno finta di essere babbani. E però la vita non glielo permette, perché... <ride> funzioniamo diversamente questa carta ci racconta l'incontro di una parte completamente invisibile e di una parte tecnica pensabile comprensibile parla dell'incontro di due mondi l'esempio più bello di tecnomagia che conosco io ve lo dico tutte le volte che esce sta carta sarete stufi, è il corso dell'angelo. C'è un percorso che è sempre uguale, ci sono delle musiche, ci sono delle meditazioni, ci sono delle parole chiave, dei gesti che vengono insegnati uguali sempre a tutte le ripetizioni del corso, ma fossero solo quelli senza la sua parte magica sarebbe un corso completamente inutile. Non ci fossero quelli si tornerebbe a casa molto confusi e non si farebbe tesoro di nulla, permette in modo molto gradevole e armonico l'incontro delle nostre due parti, quella che pensa e quella che sente, le abitua in tutto il percorso a stare assieme, a lavorare assieme, ma al di fuori il corso dell'angelo la vita fa questo tutto il tempo, quindi siamo tutti magici, a prescindere perché l'anima ce l'abbiamo tutti. Quindi il mondo invisibile, il mondo del sentimento, il mondo del sentire, il mondo del sogno, non è che esiste solo per alcuni, gli eletti, i risvegliati, i maghi, esiste per tutti gli esseri umani. Qualcuno gli dà più attenzione, qualcuno gliene dà meno. Chi gli dà meno attenzione non è che vive in un mondo solo di materia, vive in un mondo di materia e di magia, esattamente come gli altri, solo che la magia gli parla per canali diversi. Ora, non facciamo tanto gli illuminati di dire, no ma io sono consapevole, la magia mi parla solo in modo esplicito per canali dritti, io faccio le canalizzazioni, faccio le opere d'arte, sono aperto ai canali della magia. Per l'amor del cielo, pure io vorrei tanto essere aperta, però continuamente la vita mi parla soprattutto per i canali al contrario, perché sono un essere umano. E anche quando faccio la ginnastica e dico ora mi concentro sul corpo, mm, i pensieri sono sempre lì, basta che io sposti un momento l'attenzione dal corpo, dal movimento, dalla respirazione, dal fluire dell'energia, il pensiero subito entra. Magari mi porta via per qualche secondo, o dove sto andando? Devo fare la ginnastica, magari mi porta via per un sacco di tempo. Sta a me essere brava, essere allenata, a dire no, aspetta, sta entrando un pensiero, in questo momento no, respiriamolo, integriamolo nel movimento, stiamo qui. Lo dice anche Battiato, è colpa dei pensieri associativi se non riesco a stare adesso qui. È, è, è parte della natura dell'essere umano, è parte dell'avere una mente quindi non ci sono i super maghi che non hanno mai bisogno che la vita gli parli all'inverso capita a tutti che la vita ci parli all'inverso stasera ad esempio facciamo un webinar dove si parte dal dolore per arrivare al talento che uno dice ma perché non posso partire direttamente dal talento nella vita per questa motivazione qui il più delle volte noi pensiamo invece di sentire, allora tutta la parte magica ci deve parlare in un altro modo e trova la materia grezza, in questo caso il dolore, l'imprevisto, la difficoltà, l'ostacolo, il disagio in generale, su cui lavorare per allenare, sviluppare una consapevolezza che mi possa permettere di portare assieme una tecnica e una parte magica, un talento che bilanci e trasformi e integri una sofferenza. È un po' la base di come funzioniamo noi esseri umani sulla Terra. Quindi quando ci dicono l'essere umano nasce per soffrire e espiare le proprie colpe, per l'amor del cielo io non la vedo così, però è vero che c'è una parte considerevole di trasformazione del disagio, c'è una parte considerevole di contatto con il disagio, con... Il confronto anche bellicoso a volte con la vita, eh, che è inevitabile, è parte del gioco. Vuoi dire, gli scacchi sono un gioco violento, perché si mangiano i pezzi uno con l'altro, perché devi fare strategie per sconfiggere il nemico. Sì, in parte è violento, ma se non ci fosse il bisogno di combattere contro un avversario, sarebbe un gioco completamente noioso, come in una partita di calcio scendesse in campo una squadra sola e vabbè non c'è conflitto non c'è partita non c'è niente non si capisce perché siamo andati allo stadio siamo qui incarnati per applicarla in continuazione la tecnologia e non c'è scampo perché se anche uno vuol dire vabbè ma io in questa vita della parte magica del sentire, della consapevolezza me ne voglio fregare e non ce lo lascia fare la vita ci porta al contrario con le malattie, con i disagi con l'amore con la bellezza, ci porta, un colpo di qui e un colpo di là, a, a vederle le nostre parti, ce lo rende inevitabile. Prima o poi ci accompagna a dover sperimentare di provare ad arrivare qui. Provate a fare caso nella vostra giornata oggi se accade tutto questo, se riuscite a riconoscerlo questo movimento e poi ce lo raccontiamo. Buon lunedì, buon inizio settimana. Questa sera, se ne avete voglia, c'è il webinar gratuito, però dovete chiedere il link per accedere perché non è su Facebook ma è su Zoom, quindi senza link non si entra perché non sapete cosa aprire. Ci sentiamo, me lo chiedete e io vi invio tutto. Buona giornata, a domani. No, domani no, a mercoledì. Ciao.